Voga 2015, giorno 13. L'argomento di oggi? È quali sono l'attività e la stagione migliori della vostra città? Siamo a Siracusa, è una città di mare. Siamo ad agosto, c'è un caldo infernale, quindi NO. NON dirò che è l'estate. Io penso più alla primavera, anche se passo tutta la primavera starnutendo per colpa dell'allergia, comunque il clima è certamente migliore, si calma il maltempo dell'inverno, comincia il caldo ma è piacevole e non eccessivo e ci sono molte attività culturali e non solo, per esempio in primavera a Siracusa c'è la cosiddetta stagione classica, comincia al Teatro Greco una serie, un ciclo di spettacoli, di tragedie, di commedie molto interessanti appunto nella... Sp splendida cornice del teatro greco, dell'antico teatro greco. E questo è quello che succede a Siracusa. Ma ditemi un po' di voi, qual è la stagione migliore, l'attività migliore che si può fare nella vostra città? Fatemelo sapere su un commento e, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale, di condividere questo vlog e di fare pollice in alto. Bene, io sono Grizzly, questo era il giorno 13 del Voga 2015, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!